Buonasera a tutti, prendendo ispirazione da un youtuber che noi eh, seguiamo, stiamo facendo un video in macchina. Perché questo video in macchina? Le restrizioni del coronavirus si sono leggermente um, ri, eh, abbassate, abbassate eh, e quindi stiamo rientrando. Da una sessione esterna di registrazione di un episodio degli anime della nostra infanzia Che vi consigliamo di vedere Nonostante abbiamo avuto tutti i problemi Di questo mondo tutto, ma... tutto e di più Tutto e di più ragazzi E non siamo neanche riusciti a completarlo Quindi lo completeremo Ritornati nella casa base, casa base. Ehm, Quindi in macchina Diciamo la guida Era un po' noiosa Quindi abbiamo stabilito di guardarci Un video di complotti che lui ha scelto Ci vuoi descrivere il video? Io non guarderò mai la telecamera perché sto guidando Allora, come faccio a descrivere un video che non ho visto? Beh, leggi il, sì, no? il titolo Stavo per dirlo io Ovviamente allora, noi stiamo bevendo e Ci cioè stiamo guidando e stiamo non bevendo possiamo bevendo bere E quindi non possiamo beve. Allora, il video è, <ride> video è di un anno fa come detto Il video di un anno fa Caricato dal signor dottor Massimo Caramasco Quindi tu mi stai dicendo che hai scritto pure il dottore scritto. No, il dottore l'ho aggiunto ah. io perché penso che sia un dottore No, perché già mi stava partendo il neurone come, di, come barbiere Tra 5 minuti mi parte un neurone E il titolo è Che religioni ci saranno nel nuovo ordine mondiale Dato che nell'ultimo episodio abbiamo parlato di New World Order Giusto? So. Sì New World Order Certo, via. come, come, come devono essere le religioni mondiale. Mondiale estesa, ciò significa forte. che tutti gli esseri umani devono avere un unico governo e deve essere fondamentalmente eliminata la concorrenza, diciamo così, ci deve essere un unico grande negozio, stile Amazon, diciamo, dove tutti comprano prodotti diversi ma unificati da un certo punto di vista, quindi la globalizzazione significa... Pensavo di aver sbagliato l'isola commerciale. commerciale Con Amazon diciamo che eh, sta un è po' avvenendo C'è stato un problema con il titolo Probabilmente so era, era su Amazon non... Sicuramente Diciamo si che La globalizzazione sul... Amazon, deve John, prevedere... Stavo sbagliando strada e... ragazzi Questo da un punto di vista Diciamo ad esempio Di un contatto con civiltà extraterrestri No ragazzi Ma che c***o c'entro gli extraterrestri no, Amazon Extraterrestri sì. Eh, in, in modo, modo massivo quindi okay. con contatti di massa è dovuto proprio a quello al fatto che non c'è un Ovviamente oh. la religione D'altra parte, eh, o so, Scientology, eh, il nome della sua chiesa è proprio la chiesa dell'unificazione. Ah, D'altra parte, che inventiva, okay. ragazzi! Io non dico quello che credo, guarda non te lo dico ma ce l'ho qua. Non possibile diciamo, globalizzazione. E quindi mi eh... dicono che i complottisti stanno cercando di globalizzare diciamo dal punto di vista del... Complottarsi, devo correggere, io Ti devo sono, correggere. Eh, L'immigrazione proprio... E a cioè, Foros ragazzi eh, è come il prezzemolo, per, Gesù diciamo, Cristo. Stimolare. quasi sì. sì. come il Big Gates. Eh... Questo, no, ma lo dice Miguel, sicuro. Eh, questo comporterebbe anche. Tutti i terrestri devono essere unificati sotto un'unica guida religiosa. Soros. Ecco, quindi che le diversità eh, non vengono prese in considerazione. Mm. la negatività, secondo me. Quindi questo è un ordine mondiale, mondiale, quindi è comunista, diciamo, le eh, diversità, no? Tutti uguali. uguali. Peccato che il motto dell'Unione Europea è uniti nella milioni diversità, milioni però lasciamo perdere milioni, ragazzi: che già macchinavo qualcosa. Tutte le diversità all'interno, quindi non due, non tre, ma infinite. Le regioni, cioè, ad esempio, tante quante, sono i, eh, tante quante sono le persone, questo non dovrebbe comportare però degli scontri. Il problema è sempre quello dei peli alimentari che hanno le persone: perché se non ci fossero peli alimentari. No, di parte il eh, neurone, non come a perché? Sicuro, sicuro, ragazzi, sta partendo il neurone pazzerello attaccamento eccetera Eh, 5 minuti ancora ha detto un c***o L'unica allora, religione in cui unificano tutte le religioni e si chiama unificazione della religione Vabbè ancora non ce l'hanno un nome Però cosa? È quella! Unificazione delle religioni Tipo mega L'ultimo Che aveva provato A creare una sua religione Beh non è proprio l'ultimo Perché poi c'è stato quello di Scientology Diciamo diciamo il penultimo Era diciamo il, il capo dell'SS eh, Un certo Himmler Simpaticissimo, baffetto Diciamo il responsabile della, della soluzione finale degli ebrei Ragazzi avete altri commenti perché io mi vorrei godere la guida perché già mi è salito tipo il nervoso Forse... E vorrei tornare a casa in tranquillità Visto tutti i vari problemi che abbiamo avuto Mi sa che questa è stata la ciliegina sulla torta Certo più. perché non tra l'altro non... oggi <ride> 3, è venerdì 3 e 17 Qualcosa di storto ancora può ancora andare visto che ancora abbiamo 100 km da fare <ride> Eh, le allora, cosini Palle Tocchiamo i cosini non... Io non ho capito eh. Io comunque non ho capito Che c***o c***a religione Dobbiamo praticare fra Quando c'è la Nord c'è una religione unica Gli ah, Ma scusi ma po Scusa so. Perdonami Perché Voglio capire questa cosa Perché io ovviamente Il video l'ho ascoltato E non l'ho ascoltato Perché ovviamente ho Sto guidando Ma quello che dico io È la seguente cosa Poco fa Lui ha iniziato con un marketplace Amazon eh, Ma, ma c'è una capito, Una religione è? unica uni Unificata Che c***o c'è di marketplace, c'è qua Ma forse è, è sponsor, Amazon! <ride> Se Amazon c'è una scelta Ma lui era di... un altro in No, iniziato. scusami, detto, lui ha iniziato Ci sono le, delle regioni scelte dai poteri forti Dal nuovo ordine mondiale, però Sono le scelte che loro ci danno, però abbiamo una scelta tipo Amazon Però lui parlava di unificazione Quindi c'è una legione unica di unificazione Dove c***are le... Ma lui non ha detto Cosa ha detto? Eh, cosa ha detto? Dai. Lui diceva che vogliono creare una... Un mercato unico Ah, sì, questo forse... Mm. Dettato da un solo mer mercante alla uso ma Amazon Questo era Amazon e quindi il mercante Amazon è COSO? La, la, la chiesa c'entra Amazon è A un esempio è No, l'ho ehm... capito, l'ho capito Le... Punto. quindi il venditore è tipo Amazon, come stavo dicendo Sarà il nuovo venditore del nuovo ordine Che è la chiesa dell'unificazione Non c'entra Ah Non c'entra no, Voi l'avete capito, lo... capito Se voi l'avete capito me lo spiego Un, un esempio su Amazon E poi ha parlato di altri io ho capito, abbiamo delle scelte che qualcuno ci imporrà. Sì, che più o meno è sì, quello che succede sì. oggi. Perché comunque mica io posso invitarmi la mia regione c'è il cristianesimo, l'ebraismo, c'è l'Islam, il buddismo. Comunque sono quelle le scelte, mica le abbiamo sì. inventate noi, sono quelle le scelte. E poi comunque sono molto, diciamo, scelte bias. Perché ho dove nasci è molto probabile che tu sei di quella religione, se tu, tu nasci in Italia, è molto probabile che sei cristiano, se tu nasci in Grecia, è molto probabile che tu sia ortodosso, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, sì, questo influisce, cioè influisce anche il luogo in cui nasci. Però, a parte la, la filostrofia iniziale della. come si dice? Della scelta, non c'è scelta alla fin fine. Perché ce n'è solo una? Non ci sarà scelta perché tutte queste religioni verranno ah, abbattute. Per unificarle e creare ah. una sola religione. Ok. <ride> Ok, Stop. questo l'abbiamo capito Ora allora, c'è un'altra domanda A chi dobbiamo idolatrare? Eh, questo è stato spesso Ma se è una cosa che non esiste, cosa vuoi sapere? Scusa, Io ti ho detto, quello che lui ha detto, il discorso finisce esatto, qui, punto esatto. ma lui Ci deve... sarà una nuova religione, punto Che idolatra chi? Ma lui ma cosa ne sa? sa allora. Dio. Ma allora se lui non ne sa perché fa sti video? Eh, se lui non lo sa, sta... deve stare in sito Mi inizio. dispiace, ma sono dalla sua parte Sei sì, dalla sua parte Perché tu non capisci il discorso? Non è di quello che ha detto, è quello del discorso in sé. Perché il suo discorso per quanto fantasioso è stato chiaro e semplice Punto È stato chiaro per te Quindi cioè praticamente lui ha detto Può Cioè lui dice che l'ordine mondiale unificherà tutte le chiese creando una storia religiosa È quello che dicono, quello, quello che si quello dice Quello che lui sa che è Dio, Ma quello adesso... che ha letto, quello che ha sentito dire, quello che gli hanno detto Non è che lui è tenuto ad avere o a dare informazioni oltre Come no? No Perché se tu metti per esempio tu lui parlando di una cosa vera mm. Tu non puoi chiedere cose sul futuro Cioè come se lui dice ci sarà un virus mm. E tu dici ah no, mi devi dire quando è il virus che virus sarà mm. Non lo puoi sapere che virus sarà no, Non beh, puoi sapere che religione sarà, sarà sarà un dio, vabbè chiaramente un dio, kids, che boh, dovrebbe essere tipo tutti, tipo dio cristiano, il tipo, tipo Allah e eh, non so chi altri, tutti unificati in un unico... Boh. E tu stai con lui, dalla sua parte. In questo caso per i tuoi commenti sì, Perché lui era stato chiaro nel Ma video i miei commenti sono io, plausibili io, non perché Non, non sono plausibili io. perché tu non puoi dire mh, Dopo io ti dico una cosa che dovrebbe succedere nel futuro Quindi un'ipotesi, una teoria Ah e che religione è, come si chiama il Dio Non c'è Ma un sì. discorso futuro E come ti dico, ah, beh, sicuramente. Nel 2050 ci che... saranno le macchine ah, sicuramente... mi dici Che macchina è? Foglia il modello Foglia Ma che ne sai? Magari può buttare 50 anni mossi quello che è Cos'è? Foglia Cos'è? Il nuovo ordine mondiale chi si occupa di nuovo ordine mondiale O ne vuole cioè, Magari ne è un esponente Penso ne sappia di più Questo qua magari non aveva Tante informazioni da darci Perché okay, lui, non non ha ha detto detto eh? lui non ha detto di essere dell'ordine mondiale Lui non ha detto di essere del nuovo ordine okay. mondiale okay. Ovviamente, eh, ovviamente lui è al no, contrario detto, detto che con... Se, lo Se lo fosse stato l'avrebbe detto Magnifico Quindi, Prepariamoci alla fine tutto ciò Prepariamoci di lodrare questo dio indefinito Di una chiesa unificata eh, ma l'ultima domanda L'ultima domanda L'ultima l'ultima. Basta che ne renda Quello che ha detto nel video No Basta No. Che cosa accadrà da qua 125 Non esiste No no no Non è inerente Però la devo dire comunque ah, Non mi inerente, Non ti rispondo La chiesa è l'unificazione Avrà diciamo, le chiese no? Tipo i palazzi Giusto? Pagherà l'Imo? Cioè Questo avrà Lo sconto fiscale molto... di, no, di pagare l'Imo? Molto scabroso Devo sapere se paga l'Imo, no? Perché sono un contribuente e lo voglio sapere Alla fine la chiesa cattolica la sta pagando No, è normale, non credo Chi lo sappia non lo paga Non paga la chiesa cattolica che dovrebbe pagare L'ordine mondiale, va Gliela suga a questo Vabbè Vabbè Mi sai che Vabbè. Non siamo molto informati al riguardo Neanche il tizio è molto informato. No, non, no, vero, non no. mi dici se non paga lì cioè, no. Ma Io lo voglio sapere. Forse lo scopriremo quando il nuovo ordine mondiale verrà allo scoperto. Ma nel, ma nel video che noi avevamo visto, di, dicevano, se non ricordo male, che si parla del nuovo ordine mondiale da tipo dal 1700-1800. Ricordo bene? Mi pare di sì. Ok, quindi mettiamo 1800. Fu, facciamo Dai, i colpi. Eh. dai Goldberg who me is flavor, flavor. chi sono i Goldberg? la, la se visiva? no, è una famiglia Bildeberg. Ah, Bildeberg. Bildeberg. che poi no, Bildeberg non è la famiglia, è Rockefeller la famiglia eh, sì, Bildeberg è il gruppo che si è riunito in quell'hotel che abbiamo scoperto che era un hotel Rockefeller. I Rockefeller I Rockefeller quindi dal 1800 in 200 anni dove dov'è questo ordine mondiale? Eh, chissà. un chissà come la galassia di Men in Black 1 Esatto. Ogni tanto la esco, loro escono, si fanno il giretto tipo, poi... Ah, beh, mi sembrava tipo il carro che portava al no, no, Io ogni tanto apro, <ride> loro escono, fanno i bisognini, mm. poi faccio tornate. Mm. Però io faccio una richiesta per questa nuova chiesa, faccio questa richiesta. Perché come dici tu, giustamente, non si sa, nel futuro io voglio l'acqua santa e il vino, il vino soprattutto. Per favore, manteniamo il vino. Ma tu in chiesa non ci vai mai. Ma ci andrò! A fare cosa? A prendimi il vino. C è, c è. è normale. Te <ride> lo sto dicendo. Vabbè. Mi è venuta in mente una cosa. Vi ricordate che recentemente, non so se questo video l'abbiamo pubblicato. Sì, l'abbiamo pubblicato. Andrà in onda domani. Quella in cui io suono la chitarra eh? per fare la serie di Dragon Ball. Abbiamo messo quello spezzone del tizio che bestemmiamo in chiesa. Ora ho capito perché bestemmiamo gli hanno il vino Non cioè, Secondo penso, me sì gli hanno dato il vino due teorie Due teorie Una che abbia sbagliato Accordo mm. Si sia incazzato E abbia perso il controllo La seconda era Che fosse totalmente pazzo Quindi io non lo so Una delle due. Se ci stai ascoltando Darci le tue ragioni Per favore Sei il nostro eroe Almeno il mio Beh io credo Potrebbe essere Che lui abbia sbagliato Accordo di... che Sbaglio sempre Con questo Di accordo Nella In chiesa Allora, neanche, neanche io riuscirei a far tanto io di certe spade mi ho fatto nella mia vita giusto? Beh. Mm, dipende anche da quanto sei impulsivo e c***o io sono vale. impulsivo e c***o in chiesa però io ho assistito una volta una mia amica che bestemmiava di fronte alla professoressa e gli scappava una professoressa ma dove? in, in classe in... durante la lezione <ride> quindi <ride> lei non è sicura di essere stata sentita noi pensiamo proprio di sì che si è stata sentita la professoressa e che lei l'abbia semplicemente ignorata <ride> perché sto... la c'è ci sono due cose o la, o, la, o la ignoro o la faccio sospendere quindi eh sì quindi non lo so fino a che punto allora a questo punto rimane l'opzione che sia lo so. bellissimo ragazzi il tempo si è guastato nel frattempo ci sono altri commenti? Ah Io ho sempre dei commenti, ragazzi sempre ce ne ho. Soprattutto sui server. Ma... Non se ho capito se era complottaro o no, è eh, tipo pseudo ma, se... ma credo di sì, perché lo... parla, di... parla di tante cose ad muzzul. Come lui molti altri. So, eh. che... ah, ma lui è quello, là, ragazzi se voi vi ricordate, è quello quando noi abbiamo, abbiamo diciamo, messo, indagato più nel più suo più canale, più. era quello che tipo fa tipo tecniche di seduzioni. <ride> E lui, quello che dice come amare, come rimorchiare. Grande voler. <ride> Anche penso. No? Scopare. È scopare. Beh, sì. vabbè. Non ci sono commenti, ragazzi, chiudiamo, chiudiamo qua. qua. Vi salutiamo, vi auguro una buona serata. Speriamo che riusciamo a arrivare salvi e salvi e completare la nostra puntata, visto... Come stanno andando le cose? <ride> Come sono andate? Buona Vi faccio un soppasso. Ciao ragazzi, ciao. <ride>